Ciao a tutti ragazzi, io sono Dynamitex E Marco007 Siamo tornati su Paper Mario e Deregamiki Iscrivetevi e rispondete al sondaggio se non volete Undertale come il prossimo oh, gioco Non serve che specifici, quali gioco vogliono, votano Bene, nella scorsa parte abbiamo finito fon la fonte del livide. E adesso abbiamo Bowser Junior colorato Quindi possiamo andare nel castello di Brousa Power. E eh, eh, eh, eh, sfidiamo eh. il Sumo Bro di nuovo. Un attimo, sono tutto sano, eccetera, sumo eccetera. Pura, sì, pura. dai, andiamo. Dai, Bowser Junior, aiutaci. Ecco, padroncino, vede quel soldato origami sulla nuvola? No, non lo vedo perché Dobbiamo sbarazzarci. Dobbiamo ne? sbarciarci. Ho capito, capito. Salite, gente. Secondo me Bowser Junior ci aiuterà in battaglia questa Il volta. non sale abbastanza perché ci sono troppe persone. E Kamek scende. E anche Olivia. No, non ci aiuterà in battaglia comunque. Vedi com'è grasso, questo è sicuramente. Molto bene, Mario. Sono certo che sai come cavartela. Non no. hai bisogno di me, sarà nascosto da qualche parte a tremare. Ah, ok, è un, è un è boss. È un boss, sì. <ride> sì, faccio abbiamo capito. Ci vuoi, ci sono quei mini-boss, in realtà. Questo non sembra un soldato di rigami qualunque, Mario. Scoppia di energia. No, è solo la fangola. E è... di anche Oddio. Ah, Oddio. Ecco. Wow, ma dove sono sbucati questi piccoletti? E i piccoli tappi sono più grandi di te Non sono adorabili? E si somigliano tantissimo, quindi dici saranno imparentati? No. Beh, probabilmente mm -hmm. si sì, dato che siamo tutti il sumo bros Si, sì, guarda, guarda intorno a te, quei Todd sono parentati Sì probabilmente, sono tutti cloni <ride> Perché? Si è scaricato Yay, riprendiamo Beh, probabilmente si sì, ci ha dato, letto ah, okay, sì. Sono l'animata di fratellini più graziosi che abbia mai visto che pensi Mario? Possiamo andarci più o meno con loro? No, sono lo tutti! Dal no, primo no. a lui! Okay. Ho sbagliato, ho sbagliato! Okay. Scusate, di piccolissimo taglio! Ehi, ma questi cosa sono? -ei -ei! Mio, mio, mio, mio, mio! Mio, mio, mio! Mio, mio, mio, mio, mio! No! <ride> Ehi! Lo <Non so> dico io! <ride> no. No, dice la, la casella non attiva niente Non fa nulla inutile Dice solo no Vai Quei furfantelli hanno rubato tutte le caselle più importanti E io che li credevo tanto adorabili E ci dice non nostre caselle Non sono giocatori, lo sapete? Difesa tonante. Oh no Allora, che cosa dobbiamo fare? Uh, devi andare a quello lì E colpire quello con no il martello quindi posizionati l'attacco e... è una cosa. Uh, do, qual è quello? Che... No. Questo. Allora... Um... Oh my goodness! Gapi! Gappy. Gappy. Così va, fa tutto il giro. Allora, così. Poi così. E poi... Uh... Ci metti l'attacco al posto del cartomagno. Uh, no, io... Ea, ea. Niente, non posso. Sì che puoi No, vedi. Perché no? Ok, ora posso. Eh, però devi cambiare questo. Non la devi mettere qui. Devi... Il cartomagno perché? La devi mettere. qui Aspetta, se vediamo se il cartomagno ha, ha funzione, se. Perché l'hai fatto? Perché? Cosa cambia? Come cosa cambia? Ma sei ciecato? Cosa? I madonna me. Non ho visto, cosa c'è di sbagliato? Non avevo. Mi ho detto muovi modo. la freccia, sennò come sali sopra sull'attacco? Era tutto il giro, faceva tutto il giro perché se no era impossibile E comunque ci siano i fulmini quindi non, non avrei potuto fare nulla, era impossibile Scusa aiutami! Ti ho detto muovi quella freccia all'anno, mi hai ascoltato Che freccia? Una Senti freccia che hai andato visto, ormai, S sbaglio, sbaglio sempre e vabbè Senti guarda, ora dimmi come dovrei farlo Vedi queste frecce che portano? Questa sposta qua. Non posso spostare la freccia senza spostare tutte le altre. E comunque, se devo attaccare il tizio, questo deve stare qui. Ma non, non, non posso farci nulla. Quindi io attaccherei qualcun altro tipo questo. Martello. le abbiamo comprate utilizziamoli. Sì, non in sta battaglia sicuramente. S non metti i martelli forti allora. 65 Damn. Secondo me anche quello normale sarebbe abbastanza. Cioè non quello normale, quello.. Oh, ok, sarò morto in qualche turno Ma quindi che cos'è che hai liberato? Che casella oh, hai liberato? Il uh, cartomagno del fuoco Ah wow, utilissimo Lo so, che vuoi? Ah, Ma cerca a di vabbè. attaccare quello con l'on Cerco Cerca e riesci Chi è questo? Chi è quello con l'on? Lo fa vedere pure Ah, oh, allora sto mirando quello sbagliato Allora se faccio così ecco non posso non posso attaccarlo di nuovo quindi che attacco stavolta nessuno se, là, eh, vai se faccio post. così posso attaccare nessuno di nuovo se faccio co È la stessa cosa. Uh. Non posso attaccare letteralmente nessuno. Che cosa dovrei fare? Così. Così attacco. Boh, qualcuno. Almeno qualcuno l'attacco più o meno. No, neanche. Che devo fare scusa? Sapere a mettere quella freccia lì? Non posso fare nulla hai visto? Devo alzare così al arrivi Quanto sarà lenta sta battaglia? Allora. Il tizio sta lì. È nello stesso nuovo. posto di prima. E non posso comunque fare nulla. Scusa, cosa dovrei fare? Metti l'attacco qua e cerca di arrivare qua. A me uccidi qualcuno. Dove qua? Qua. E dove? Se metto così. Credi che cosa faccio? Non posso farci nulla. Vabbè, che l'attacco deve stare. E no, poi cambiare. Deve... freccia qua all'inizio. Così vado dritto sul fulmine, così vado in un posto inutile Cioè vado... Così, e questo è il minimo che posso fare Poi così vado dritto sul fulmine, niente non posso farci nulla Metti la lettera La lettera Leggi e eh, vabbè, sì, è quello che era, Configgi i soldati origami che hanno le, le grinfie. tra le grinfie e i pannelli mancanti per averli indietro. Ok, ha cambiato. Alleluia. martello visto che questi sono nemici piccoli faccio... non mettere quello più forte, metto, metto quello, quello vistoso, eh. vistoso ok, sono morto lo stesso oh finalmente Cerca di attivare la casella e arrivare al cartomagno del fuoco. Siccome quello della okay. terra. Quello della terra sicuramente non prende quelli là, sopra. Ma quello della terra mi porta sopra. Da, ti lascerà pure tu. De devi attaccarli. Secondo me va bene. Guarda. Mi alza Potete, il potere del cartomagno. Mi alza qui. Secondo me avrei dovuto portare più avanti. Non viene neanche dove ho mettiamo più sembra quello da fare. Vedi. No ma secondo me sono più lontano ora. Sono, sono troppo lontano, non posso farci nulla. Poi vuoi che deve fare. Ho ucciso questi, ok, almeno. Era Bonzo un. Qua non mi può colpire. Che trovano a fare vedi che si toglie dopo il turno vabbè almeno ucciso tutti e, e sono pure sono pure state immortale per un po' ah sono scesi non si sono arresi no non penso proprio spingi, tira, vinci rida bizzarre fosse bizzarre chiamano un presentimento se vuoi ma ho la sensazione è che siamo per vederne di bizzarrie sì, ora dovresti usare quello della terra No, non ne ho, di cartomagni, se <ride> li sono appena fregati <ride> <ride> Che dovrei fare? Cioè, i cartomagni non li posso usare, che che è? Devo attaccarlo Attacca quello... attacca uno piccolo che ti... Io faccio così che attacchi così Non lo so Mettilo davanti a uno da attaccare Così, no Oh, sì no e Così neanche per sogno Così buono Allora Così faccio un giro pazzesco E mi porta in nulla Allora Così ci ho già provato Ma se no Sono oh, stupido Recupera il pannello dell'attivatore Sì vabbè Usa le scarpe normali Perché tanto pure se lo colpisci Non, non, non penso, lo colpirai L'avrei potuto colpire Non l'hai nemmeno parato Vabbè uh... no, ah, lo, fa, lo fa ancora, vabbè uccidi quelli piccoli Poi usa quello della terra Ma Bene. se ho scoperto che lo posso attaccare Lo attacco punto ma così ti ucciderà perché fa un sacco di danni quindi uccidi uccidere usa i cartomagno se ci riesco a ucciderli quello della terra direi quello ideale Sì viene... ma che devo fare? come faccio oh, ad ucciderlo oh. alle volte è proprio impossibile farlo tanto mettiti un po' di cuori boh posso fare così in qualche modo no? così no così no così neanche o oh, io direi di uccidere questo il grande questo appunto il cuore allora cuore. Mm. Ah, così e poi il cuore come lo metto come lo devo mettere non posso L'avevi messo prima. No, l'avevo. Sì, vabbè, ma mh, mh, mh, ho cambiato ah, la città. Sicuramente tutto non e... gli farai tanti danni. Vai. Vediamo quanti danni fa. So. Comunque si sono attivate le caselle ora. Ah, e come dicevo io, devi uccidere uno. Eh sì, ma come? Si non potevo ora. neanche si farlo. Sono... Ora si sono scambiati, quindi non lo puoi fare per forza. Che vuol dire mosse? Oh no. Ah ok me, me le segna comunque Non l'avevo mai notato Non l'ha sempre fatto Non Lo so ma io non l'avevo mai notato Ok ora posso farlo Se magari mi levo Dalle scatole questa Quello oh. della terra non sarebbe meglio Così eviti, eviti l'attacco pure E come faccio? Intanto annulla tutto Se devi cambiare allora. Così finisco giù, no, finisco a lì, finisco lì e che faccio? Assolutamente niente, quindi se mi levo questo, posso levarmi? E voi mettete pure il cuore? Sì, devo prima fare le cose prima di mettermi il cuore, sai? Ehm... Um... Mm, così però devo mettermelo in qualche modo. Niente. Oddio. Quanto è difficile. Senti l'unico che posso prendere è quello del fuoco, quindi... No, guarda, se togli, se muovi questa qui... No, cioè, è, è difficile muovere le cose, non l'hai capito ancora. Scusa, dimmi, cosa vuoi cosa dovresti fare? Cosa dovrei fare? Um, questa qui, così quando arrivi a questa qua. Quale? Quale? Salita. Questa dove? Questa qui la muovi la qua e l'attacco lo muovi là. E poi arrivi con le frecce. Con, un con, un solo, con una sola mossa. Arrivo con le frecce. Così. No, aspetta Aspetta, così, aspetta, metti, no. metti questa qui qua un attimo Vediamo Ecco, così è buono Sì, così, certo Come no? Guarda o meglio Senti, non abbiamo tempo per questo Io prendo quello del fuoco e basta come non l'ho ucciso? Madonna mia, uno possibile c'è cioè. Niente, devo prendere per forza quello del fuoco Perché gli altri sono tutti impossibili Mettiti il cuore, se no muori a questo turno Allora di qui, di qui. Mettiti questo qua che ti dà 50. Quello là è brutto. Aspetta, prima devo pensare alle cose che devo fare. Così, giù. Poi. Ma cos'è la stessa cosa di prima? E questo non lo posso togliere. Solo stessa... che si sono scambiati e adesso quello della non terra... Non si sono scambiati. Quello della terra è dove quello stava... Non è vero, non si sono scambiati. Eh, scusa, dimmi come si dovrei fare. Quello della terra si è mosso, non, non stava là. prima. Vabbè allora faccio così perché si può fare... Il cuore Marco! L'ho messo cuore. il cuore, non ho messo quello da 50 sono. ma ho messo un cuore piccolo. Almeno non posso attaccare quello niente. della terra ora, sai. Vabbè usa il martello visto, mitico. No, no, no. Non volevo perdere questo. Ma perché? Sono più forti questi però, per qualche motivo. Allora. Certo, così qua. no, così no. Se mi levo questo dalle scatole, come va? Non posso. Se mi metto questo dalle scatole, come va? Ah, è vero, non è questo il target. Allora... Uh, così no, così sì se premi um, invio non hai messo il cuore infatti io non premerò invio perché ho, ho sbagliato di tu ho sbagliato tutto così no niente non, non posso proprio mettermi il cuore se e puoi se mettere non... solo il cuore senza attaccare e te li puoi mettere tutti e due in questo caso se facessi così Posso mettermi il cuore? No, niente, ho perso. No, ma perché sto continuando a cercare di attaccare il quello del fuoco? Senti, metti due cuori e poi ci pensi al, al prossimo turno. Così ti curi 80, 80 di vita e c'hai più tempo per pensare. Ai prossimi turni. Sì, certo, la, la vita conta con il tempo. Intanto eviti di morire, anche te lo dico? non ho capito se sto sbagliando qualcosa o la... la... la cosa deve. deve la, la battaglia va sempre davanti così non va così devi uccidere quelli piccoli e poi... probabilmente o cambiare cose, oppure col cartomagno della terra fai qualcosa quello del fuoco non lo so si sì, non posso neanche così così <ride> Posso ma attacco prima l'altro E non posso farlo uh, Se facessi così non posso Ma perché non me lo scambia mai il coso? Boh faccio così e prendo quello del fuoco Si so. puoi sempre mettere un altro, altri due cuori eh? E vedi al prossimo turno come si scambia se Sì ma è. Il, è sempre la stessa cosa eh? Senti va, faccio così e attacco quello del fuoco Nice. Prima avevo un Ice Vita Allora Mo non si sa se muore però L'avevo già attaccato con uno così Alleluia Se ora uso il cartomagno del, del fuoco dovrebbe per forza andare bene Immettiva Prova a un cuore o due nel processo. L'attacco per due se gioca ne funziona. Io non sono sicuro. No, L'abbiamo certo, certo. già provato. Non so immuni al fuoco per qualche motivo. Ah. È morto Cioè così proprio Ok Boh Le stranezze proprio E io che cercavo di attaccare quello della terra Wow Bowser Jr. ci ha, ha salvati che dolce Si sì, vai a prendere quel baule oh. ora Ora siamo tutti un, lo stesso foglio di carta Ben fatto Mario finalmente ci siamo liberati di quei nemici incredibilmente pestiferi. Sì, ora dobbiamo dirci di, di entrare lì dentro e sciogliere il nastro verde. Ehi, non dimenticate di salvare mio papà? Il tuo papà non ah, sta già più. è vero, sta, sta, sta lì dentro. Bowser. No, vai a prendere il baule ora. Secondo me, nel, nell'ultimo mondo, Bowser è il nostro assistente. No, vai a prendere il baule ora. Sì, non ci arrivo, non ci sono arrivato l'altra volta. Ci, non, ci... non ci arrivo. mai. Blocco, blocco. Yes. Non vuole tipo sumo bros, bros Non me lo ricordare Sì Marco da lì <ride> Bene ora salire pausa. sul coso Non posso Devi. Sì come? Scendi e fai il giro L'avevo già fatto il giro Non lo, lo vedi yeah. ah. Bowser Jr. non è che ci dai un passaggio un attimo No Foppino Che mi guardi così? Smettila un di un'idea, solo un momento, per favore. Eh, Kamek ci abbandonò. <coughs> Attenzione, colleghi scambiozzi di padron Bowser. Gli stodati origami che sorvegliavano l'ingresso del castello di uh, Bowser ora facciamo sono attacco. stati eliminati. È arrivato il momento di agire. Dirigetevi al castello e fornite supporto a Mario. Insieme libereremo Padron Bowser. Laveremo lontà i nostri nomi. Per Padron Bowser... Beh, che soddisfazione. Forse dovrei chiedere a Padron Bowser se d'ora in avanti posso fare io il discorso motivazionale del, ma del mattino al discorso. Non c'è tempo di dire queste stupidaggini. Dobbiamo salvare papà adesso. Io vado e provate a fermarmi se ci riuscite. No, vai pure. Come desidera sua risolutezza. In fondo, io sono solo un. Mie... Uh, come che servitore. Siama? No, no, Custode. Custode. Che non, non viene mai preso sul serio. Ma che ha sempre sempre ragione. E gli scagnozzi restano lì sì. e continuano a lavare a caso. Sì. Boh. Mm. Va bene, cos'è la seconda volta che siamo in un castello in questo gioco? Un attimo, dove siamo? Castello di Bowser, che vinci? Sì. Ovviamente nessun Todd da salvare probabilmente. Un intelligenza, proprio, un intelligenza. Meglio procedere con cautela, il castello deve essere pieno zeppo di soldati origami. Saranno nascosti in ogni angolo, pronti a tenderci un'imboscata, stiamo allerta. Ma da Se quanto no... tempo non salviamo un Todd? da prima del nastro. Che tracontanza Sono riuniti qui, qui a banchettare, hanno usato pure il servizio migliore di Bowser. Oh certo, che un bel banchetto sare non sarebbe una cattiva idea dopo che tutta quell'acqua. Non mi interessa niente, né del cibo nel servizio del piatto di papà. Voglio solo andare a salvarli. <ride> Ho sentito un po' su di il papà. a portarci con lui, magari. Guardate, il nastro si infila là sopra, al primo piano. Mi si è bloccato davanti alla porta. So, datelo i attenzione, interrompere immediatamente il banchetto. Piegate i tavoli e sparchiate le... i, i tavoli Quanto sei stupido. Ah, sono un bel po', eh. Forse ho fatto un piccolo errore strategico. E eh vabbè. Mai no, ma arrivano gli schiagnozzi. E, e ognuno sconfigge il suo alter ego. No. Invece si sì, wow. Sono un vegetale. Quel... Quel... Quel... quel, quel Bo, eh sì, mar il Martel Bloss... Sta, uh, il Martel Bros. Non è mai che ho mai avuto una buona idea di far intervenire così. Lista un forzi. Kamek con un... Ma, cioè un Kupa con un Martel Bros Ma... Beh, cosa? Sì, ma i soldati origami stanno vincendo la grande <ride> Ora, mentre sono distratti, cerchiamo di raggiungere il padroncino Bowser Prima che venga sopraffatto Sì, quelli origami stanno vincendo alla grande Non posso aiutarli? No, sì ah. Muori, muori, se... muori, muori Non ce l'avrei fatta senza di te Sì, mi sa che ora devi aiutarli in qualche modo Quindi uccidi un origami Perché sennò loro non, non faranno mai nulla <ride> Non mi piace, ti rispetto. Uh, lo spunzo non posso ucciderlo in un solo. No, ma posso ucciderlo. Mm, Vabbè, ucciderlo lo stesso. Vai. Uh, taglio. Vai, vale, tanto sarà uno spunzo solo, giusto? No. So, sono quasi sicuro Ottimo, che non lo sia. Inizio. Wow, incredible. Ehm. Um, ok. I guess. Perché ci sono quelli di carta? Eh, appunto Mi, oh, mi sa che, sa che sono colpire. qui ad aiutare. Eh, non li devi colpire, infatti Aspetta, Spunzo Marte del Koopa, non cambiano i nomi Sai, senti cosa dice Eh, inquadrali Mi sa che dicono, tipo Ah Non lo so, comunque non li attaccare Un brutto presentimento No, no, no Se <ride> no, non si sarebbe potuto fare Quelle quelle dorate consumate, già. No, quelle dorate non vanno bene comunque. Vabbè, i martelli lasciare stare Tanto hai già tutto quello che ti serve, giusto? Sì, ma... Sono solo spunti. Lo so, ma in prossime battaglie magari. Ok, usa quelle di ferro. <ride> ma mo la palla di, di coso lì, questo fa un danno comunque. Vabbè, sono facili. Comunque, questa non la tagliamo in effetti. Così... Facciamo vedere questa nuova Va funzionalità bene. degli sgherri di Bowser. Power. Sì, tanto per lo stile ho colpito anche la cosa uh, Ah kank, wow grazie kank. Ah scappano a caso ok Ok cerchiamo di non fare Sei niente. Sei forte davvero forte Guarda non mi danno neanche un Mi danno anche un premio <ride> <ride> Bene uccidivi tutti Ah hai fatto 10.000 passi possiamo, sì. non possiamo abbandonare, abbandonare Bounce. Bounce. Sì vai a uccidere tutti il resto delle scambi. Senti io non voglio non voglio andare Ti danno i soldi te. Ma vabbè che mi danno i soldi ma non ho avuto neanche così tanti soldi, poi. Ah, uccidi quelli che puoi one-shotare, tipo puoi Va bene. Bonk. Anche i tipi sì, timidi, mi sa. Sì, i tipi timidi e anche gli spagni. Gli spagni? Guarda, dicono tutti, dicono tutti... <ride> gli spagni! Spagni! Non ce l'avrei mai fatto senza di te. Vai, <ride> uccidi. <ride> non ce l'avresti mai fatto senza di me. Spagni sbagliato. Yes! Ah, lui non, dice eh, non dice niente sì, monete, bello, monete monete monete monete anche se sono ricco ora vabbè no sì. Ah posso... è vero con, con il contapassi sì, sì. abbiamo fatto 3 miliardi di soldi quindi possiamo comprare il rastrello e poi in futuro altre cose meno mai che non lo sono evitato sono tutti morti praticamente. sì comunque devi combatterli per forza per se no non ti basteranno Bene. aspetta vai all'altra scala adesso in uh, più che all'altra scala, io andrei dall'altra parte della sala perché guarda. Si, sì, picchia quel tipo timido. Qui uccido un bambino. Non mi, non no, mi non piace, mi piace mi ti, ti rispetto. rispetto. Ed è stanco, vedi? È trema pure. Poverino, perché non ho sentito quel. cosa? Attenzione, eh, ci manca solo il lancio picchia, picchia al terreno. Picchia il coso, picchia il tipo timido. No, picchia il koopa almeno. No, il koopa no, non mi va. Picchia il tipo timido. No! Ah, ok Non mi piace il rispetto io zitto tipo. tu Yay Altri mille soldi che okay, picchiali al tipo timido all'altro No tipo, basta io. Picchiali Andiamo all'altra scala BASTA Colpa tua che non pure vedi? Non mi piace ma ti rispetto Vai, copri quello, prendi il cuore E poi dall'altro lato perché c'è un altro che è mancato Che altro? Strappo Strappo Prendi non mi interessa il cuore, dove sta lo strappo? Non c'è nessuno strappo. Ah no, sì, C'è nessuno strappo. pensavo gli sulla gli scala. Gli. Allora, andiamo. salva e poi interrompiamo. Interrompiamo, sì. Perché questa stupida porta non si apre? Perché non ti sta aiutando mai. No, ma tu di sicuro hai la chiave, dammela. Devo di averne una di riserva, ma al momento non ce l'ho con me. La tengo nella mia stanza. E come dicevo, dobbiamo tornare di sotto e passare dalla porta sulla destra del salone. Venite. Ma sì, anche dobb no! Dobbiamo uccidere tutti gli scagnozzi. Eh. Bene, nella prossima parte boh, continuiamo a esplorare il castello, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!